Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Ah, allora... Questa mattina siamo stati insieme in via eccezionale di giovedì perché poi ritorneremo martedì, eh, poi vedremo per le vacanze come ci fermeremo, come riusciremo a vederci, insomma che cosa vi racconterò magari dal mio luogo di villeggiatura. Nel frattempo questa mattina abbiamo parlato un po' di viaggi, abbiamo parlato insomma di chi magari ci ha dato dei suggerimenti per la Croazia, quindi come fare, eh, chi in realtà ha dovuto cambiare la propria tipologia di viaggio perché insomma la Bretagna e Normandia si è ritrovato a, a fare il giro del Lazio in camper causa pandemia, sì perché questa variante delta ci ha un pochettino eh, diciamo così eh, scombussolato quelle che potevano essere le nostre vacanze. Come sempre siete stati tantissimi anche oggi per cui vi ringrazio, abbiamo fatto delle belle chiacchierate, mi avete anche dato dei suggerimenti di, di film da vedere insomma in queste serate e eh, sì eh, anche se in realtà insomma io ho detto che tempo perché il lavoro fino finalmente sperando che non si fermi di nuovo e quindi insomma sono sempre un pochettino presa con le fiere come quella che avrò questo fine settimana comunque sia vi aspetto martedì come sempre vi mando un grande bacio parleremo ancora di viaggi parleremo anche di libri da leggere sotto l'ombrellone sul balcone al fiume insomma ovunque per quest'estate che sì, si è un po' ripresa, ma in qualche modo, insomma, dobbiamo ancora fare attenzione, per cui, insomma, vacciniamoci e rispettiamo le eh, regole, ok? Nel frattempo io vi ringrazio e come sempre vi aspetto qui, ma anche sul canale Patreon, ma non solo radio. Baci, ciao, buon'estate!